Viva il 9 maggio! La festa dell'Europa! Perché il 9 maggio? Perché proprio il 9 maggio di molti anni fa è successa una cosa importantissima, ancora oggi per tutti noi. Perché è festa? Perché questa cosa ci ha permesso di trovare una soluzione pacifica a un problema che prima spingeva a farsi la guerra. Perché Europa? Perché sia il problema sia la soluzione coinvolgono gli stati di quel continente. Qual era il problema? Il problema era che quello che chiamiamo continente europeo è in realtà una piccola porzione del pianeta. In questa piccola porzione, gli esseri umani si trovavano divisi in tanti stati diversi. Ogni stato aveva bisogno di essere ricco e sicuro. E ogni essere umano, nel suo stato, lavorava per questo. Così, in Europa, sempre di più, si inventava, si produceva, si commerciava, si cercava di conquistare nuovi territori, anche fuori dal continente. Ma gli stati tra loro si trovavano molto spesso a farsi la guerra. Cent'anni fa, le invenzioni e i mezzi per farsi la guerra erano diventati così potenti e gli europei erano così interconnessi e avevano conquistato così tanta parte del mondo e le loro ultime guerre fecero un numero gigantesco di morti e vennero chiamate guerre mondiali. Quale fu la soluzione? Il 9 maggio 1950, in Francia, il ministro degli esteri, Robert Schuman decise di seguire il consiglio di un amico, Jean Monnet. Dichiarò a tutti gli altri stati che la Francia era disponibile a stabilire regole condivise, per la produzione e il commercio del carbone e dell'acciaio. Accettarono altri cinque stati, la Germania dell'Ovest, l'Italia, il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo. Crearono un'autorità democratica col potere di far rispettare quelle regole e governare quell'attività nell'interesse comune. Perché carbone e acciaio? Cosa c'entrano con la guerra e la pace? Il carbone era la risorsa fondamentale per dare energia a tutte le fabbriche e ai treni, che erano il principale mezzo di trasporto. Col carbone si poteva lavorare il ferro e produrre l'acciaio, di cui erano fatti i armati, le bombe e le armi in generale. Le principali miniere da cui venivano estratti i carbone in Europa erano al confine tra la Francia e la Germania, che avevano combattuto molte guerre per possederle. Sì, ma il petrolio e la plastica? Il solare e i materiali biodegradabili? Cosa c'entra il 9 maggio 1950 con noi? Secondo me c'entra, perché per la prima volta degli esseri umani che appartenevano a stati diversi capirono che per vivere bene dovevano affrontare uniti i problemi comuni. E che, per risolvere quei problemi, era essenziale decidere insieme regole valide per tutti e darsi il potere di agire per il bene comune.